Questa seconda parte non l'abbiamo immaginata più in forma di chiacchierata con, uh, con i nostri ospiti eh, e per iniziare diciamo così, questa seconda parte del, del nostro incontro eh, partirei dal, dalle difficoltà che abbiamo avuto diciamo nell'organizzazione eh, di questo seminario e che Sara in parte ha già eh, richiamato. Eh, perché può sembrare strano, ma non è stato poi così semplice trovare eh, le persone giuste o almeno le persone che noi riteniamo siano quelle giuste per affrontare il tema di questo nostro eh, incontro. E, e dico che sembra strano perché ovviamente come dire, la centralità che la comunicazione web e social ha assunto nel corso degli anni e, e il condizionamento che eh, questi media esercitano sul nostro modo di, eh, di pensare sono come dire, un dato che possiamo dare per, eh, per dato. Eh, lo sappiamo, siamo tutti fruitori più o meno compulsivi eh, di media digitali e sappiamo fin troppo bene come questi strumenti abbiano cambiato non solo il nostro orizzonte comunicativo, ma anche, eh, diciamo così, le nostre relazioni, le nostre pratiche lavorative... Eh, e forse anche il nostro stesso modo di, di pensare, di articolare i pensieri e di, e di costruire il nostro rapporto con, con il mondo e con gli altri. Eh, eppure diciamo così, nonostante questa, questa condizione che possiamo uh, considerare ormai un, un dato di fatto, ormai ovvia, eh, non è così scontato, non è stato così scontato per noi trovare studiosi e studiose eh, che avessero ragionato, diciamo così, in concreto sull'impatto che i media e, e le reti sociali digitali hanno sulla costruzione di quello che possiamo definire diciamo l'immaginario storico comune. Eh, capire come questi, eh, come questi media eh, stiano influenzando il discorso sulla storia non ci sembra quindi un'operazione banale e ci pare che su questa questione gli storici eh, non si siano ancora impegnati diciamo così, a, a, a sufficienza. E, e per riflettere di questo, di questo argomento, abbiamo chiesto aiuto a tre esperti che ora presento brevemente prima di iniziare questa chiacchierata, diciamo così, a cinque. Elena Pavanna è una studiosa dei media e in particolare del funzionamento dei network digitali. È ricercatrice di sociologia all'Università di Trento e tra le molte cose di cui si occupa eh, si occupa di analisi delle reti sociali, eh, di data science, eh, di azioni collettive eh, e in particolare è eh, esperta degli strumenti eh, metodologici e teorici eh, necessari alla ricerca sociale, eh, alla ricerca sociale meglio applicata alla, eh, allo spazio digitale. Eh, e oggi ci parlerà proprio di una eh, sua ricerca dedicata alla mobilitazione dell'antifascismo. Eh, nella Twitter-sfera italiana, eh, si tratta di uno studio che, che ha condotto, che sta conducendo a quattro mani con, eh, con Andrea Rapini. Eh, Andrea è ricercatore di storia contemporanea all'Università di Modena-Reggio Modena, Emilia, eh, si occupa di storia e memoria dell'antifascismo, di storia dello Stato sociale, eh, di storia della scienza e dell'amministrazione eh, e anche di teorie eh, e pratiche dell'interdisciplinarietà. E proprio di questa esperienza, diciamo così, interdisciplinare, eh, o forse la potremmo anche definire transdisciplinare, ci dirà lui, ehm, ci parlerà oggi, quindi di questa eh, esperienza eh, promossa insieme ad Elena per eh, ragionare, per riflettere sul, sul nesso tra eh, media digitali e, e azione collettiva, eh, in particolare in relazione eh, all'impatto che alcuni social hanno sulla rielaborazione di alcuni stessi paradigmi storiografici, nel loro caso dell'antifascismo. E poi nei nostri incontri noi cerchiamo sempre di mettere in dialogo uh, storici, esperti di media, ma anche professionisti impegnati, diciamo così, nel racconto della storia o in un racconto della storia per un pubblico largo, un po' più largo di quello a cui di solito parlano gli storici. E in questo caso abbiamo un po' giocato forse con le etichette e il professionista a cui abbiamo chiesto di raccontarci, diciamo così, il, il proprio lavoro è a sua volta uno storico, eh, o forse dovremmo dire un public historian, ehm, e mi riferisco a Francesco Filippi, che anche in questo caso probabilmente non ha eh, bisogno di molte presentazioni, avendo, diciamo così, conquistato negli ultimi anni una, una grande notorietà, eh, una notorietà che forse molti, molti storici accademici eh, gli invidiano, eh, grazie a due fortunatissimi eh, libri in cui affronta la, la memoria storica del fascismo con un taglio capace di mescolare, diciamo così, analisi eh, rigorosa e, e un registro comunicativo molto efficace, capace di raggiungere pubblici eh, molto larghi. E, mh, Francesco quindi è uno storico eh, di professione, ma non è, diciamo, così legato, o, o, me o meglio, non ancora forse, al circuito accademico. E lo abbiamo coinvolto non solo perché, come lo sappiamo, sentire a questi temi dell'elaborazione del passato, eh, proposta ai media digitali ma anche perché attivo in un'operazione ovviamente digitale anche in questo caso ehm, che punta appunto a una trasmissione del sapere storico eh, capace di parlare a un pubblico ampio e mi riferisco al sito eh, lastoriatutta.org di cui ci parlerà eh, oggi e, e dunque nulla, insomma, per riflettere sul ruolo dei media digitali eh, nella costruzione del discorso storico, eh, partiremo dalla presentazione di alcune esperienze molto concrete, eh, potremmo definire due, due casi di studio. Eh, in questa chiacchierata, io e Sara ci alterneremo eh, nelle domande, eh, e nulla passo a lei la, la parola, ricordando che alla fine di questa nostra chiacchierata, naturalmente, ci sarà la possibilità di intervenire anche da parte del pubblico utilizzando, utilizzando la chat. Non è ovviamente lo strumento eh, che cambiamo di più, però in questa fase mh, eh, siamo costretti a, a, a lavorare eh, via chat per la parte di riflessione aperta al pubblico. Sara, eh, a te la parola. Sì, è una, non è, non è, una, è, è una richiesta più che una domanda ad Elena e ad Andrea di raccontarci eh, la loro esperienza comune di ricerca. Loro hanno presentato un paper che è in fase di pubblicazione, credo, eh, o è già stato pubblico, quasi, quasi, ci stiamo lavorando intensamente, che si intitola Taking a Digital Discursive Term, in cui appunto ragionano su eh, una sfera pubblica digitale specifica che è eh, Twitter e come questo diventi, un, questa diventi sia diventata terreno di conflitto utilizzando eh, il discorso antifascista. Quello che io vi chiederei è, naturalmente, di raccontarci questo lavoro che avete fatto insieme, provando anche a dirci che cosa ha significato lavorare insieme, perché eh, Peter Berger, in un libro di tantissimi anni fa, che si intitola Invito alla sociologia, dice che il sociologo incontra tanti scienziati sociali nella sua strada e quello che incontra più spesso è lo storico, ma in realtà... Peter Berger dice una grande bugia, nel senso che sociologi e storici si incontrano molto poco quando fanno ricerca. E quindi credo che il vostro caso sia particolare da raccontare anche in quel senso. Prego. Eh, intanto buonasera a tutte e a tutti eh, grazie per l'invito eh, è un vero piacere essere qua eh, ma eh, dunque eh, -scusa, scusa Elena prima di che... così poi puoi iniziare a parlare chiedo ad Andrea e Francesco se mentre parla Elena possono spegnere il microfono perché ci sono dei ritorni un po' spiacevoli grazie ok eh, ma eh, niente allora il, il nostro lavoro di che, di che cosa si è occupato essenzialmente eh, appunto come ha detto Sara io mi occupo di media, di comunicazione e di partecipazione politica dentro la sfera del digitale e esattamente come ha detto Sara io non, non ho un'esperienza, non ho avuto come sociologo un'esperienza così sistematica di collaborazione con, con degli storici eh, anzi direi che è stata la, è la prima volta che mi che mi capitava, e dunque quello che noi abbiamo fatto essenzialmente ehm, noi eh, collaboravamo mh, a un progetto parallelo ehm, proprio perché io mi occupo di network e non solo di network digitali, ma nel mio mestiere diciamo io uso i network, io modello la realtà con, con una rete e quindi essenzialmente disegno queste reti e poi ci faccio dei calcoli sopra perché essenzialmente si tratta di matematica, e stavamo collaborando ad, una, ad un progetto in cui le reti erano dentro a una ricerca che Andrea sta, sta, stava conducendo su un altro tema e quindi diciamo, avevamo portato i network dentro, dentro la storia, l'analisi la, storiografica e come spesso succede mentre si fanno le cose eh, c'è stata una richiesta, un, si chiamano call for paper, lo sapete, e abbiamo deciso che si occupava di rapporto fra movimenti e memoria e mh, chiacchierando di, questa, di, questa, di questo stimolo ci è venuta l'idea di eh, lavorare diciamo, sulla memoria dell'antifascismo eh, però di farlo dentro la sfera, di guardarlo dentro la sfera del digitale e ci siamo diciamo, eh, orientati verso, far, verso questa ricerca guardando la discussione che si è sviluppata su Twitter dopo la sparatoria di macerata di un paio di anni fa quando Luca Traini, per vendicare la, per vendicare, fra la morte di Pamela Mastro Pietro, va in giro con una pistola nella sua macchina e spara a nove cittadini africani ferendoli. Quella sparatoria fu seguita immediatamente da un dibattito impressionante e noi abbiamo raccolto diciamo, tutti i tweet proprio per ricollegarmi anche a quello che diceva prima il professor Noiré su il fatto che Twitter è diventata in questo caso la nostra fonte e abbiamo lavorato con quello che si chiama uno schema di big data, cioè abbiamo raccolto tantissimo materiale, più o meno quasi 40.000 tweet, che sono diciamo, stati scritti eh, tra il momento della sparatoria e circa una settimana dopo, quando ci sono state poi le manifestazioni antifasciste e antirazziste in risposta a questa cosa. E L'idea diciamo, era quella di andare a vedere in questa conversazione così attuale dove eh, a un certo punto l'Italia si sveglia e, si, e scopre che il fascismo non è soltanto una memoria lontana qualcosa di lontano, ma è un pezzo della sua realtà, che ruolo ha, che, che, che cosa accade alla memoria dell'antifascismo e come si parla di antifascismo. Ora, già di per sé una cosa del genere è complicata, diciamo, da, da tanti punti di vista, nel senso che appunto anche decidere di guardare una cosa così complicata in uno spazio, diciamo, che ha un formato che ti permette di scrivere cose in 240 caratteri, che adesso sono anche significativamente cresciuti rispetto ai 140 iniziali, eh, è stata un po' una, una, una sfida. Io penso che mh, dal mio punto di vista riflettevamo un po' diciamo così a, a ex post sulle difficoltà incontrate e che non sono tanto difficoltà, diciamo sulle sfide ecco forse e, e anche come siamo riusciti un po' ad affrontarle e io penso che forse sia nel, nella ricerca ce ne siano state essenzialmente... Due, da una parte è compensato da una grande energia no? che veniva da questo lavoro interdisciplinare e che era qualcosa di nuovo per tutti e due. Io guardavo a un oggetto, a uno spazio che guardo quotidianamente da un, completamente da un altro punto di vista e penso che poi Andrea mh, lavorerà e commenterà sul fatto che lavorare con altre fonti è stata insomma, una novetta anche per lui. Però diciamo che per, per, diciamo, per, per usare questi big data è stato mh, importante dare un significato alle azioni che noi compiamo nella quotidianità, come retweetare, menzionare e dargli una profondità storica e leggere in esternazioni che possono essere anche molto estemporanee no? tracce di una, di una memoria e trovare diciamo, gli echi di questa memoria e dentro uno spazio molto piccolo dove ogni parola viene un po' scritta, un po' pesata, ma il, il tweet nel suo complesso ha tante sfaccettature perché c'è il testo, ci può essere una fotografia, conta chi lo scrive, conta quando lo si manda, noi abbiamo guardato in particolare se il ruolo di antifascismo in questa discussione su Macerata eh, cambiava prima e dopo le proteste, no? Quindi ecco, la difficoltà di dare una profondità a gesti che sono veramente che ci sembrano volatili, ma che poi alla fine non lo sono. E poi forse anche la difficoltà appunto di stringere dentro metodi che sono un po' tipici no, di questa cosa che si chiama Big Data, eh, Big Data Analysis, ne avete sentito parlare tutti e tutte, e viene sempre propagandato come qualcosa di potentissimo, come qualcosa di assolutamente innovativo. Ebbene io penso che mh, durante la nostra esperienza quello che abbiamo visto era che non è così immediato che funzionino perfettamente, no? per fare un'analisi di un certo tipo. Funzionano molto bene quando bisogna mappare in tempo reale quello che accade, okay? ma se c'è da andare a ricostruire, se c'è da andare diciamo, fino in fondo, eh, intanto già il formato del numero, perché tutto si stringe dentro un numero, no? quanti tweet, eh, quanto, importa, quanto engagement, no? è sempre un quanto. Il formato del quanto è stato un formato che ci, ha sfidato, che ci ha sfidato molto. E anche, oltre al contare, che cosa far contare? È stato, direi, perché poi quando si lavora soprattutto nel web, no? noi abbiamo a disposizione tantissimi dati e, e veramente possiamo contare e, e praticamente raccontare tutto, no? però eh, eh, decidere che cosa far contare. Mentre conti, mentre fai i numeri, ehm, non, è così, non, è, non è stato così scontato. E, ehm, e soprattutto attraverso quali strumenti far? certe cose, eh, ci sono, con così tanti dati si può fare tutto, però non tutto è pertinente, non tutto ha senso e quindi è stata una negoziazione molto, molto lunga, molto fruttuosa che a me è servita per mettere a tema tanti strumenti che uso sempre e anche un po' confrontarmi con, con i limiti e poi invece per quello che ha significato per Andrea direi che ve lo, ve lo racconta piuttosto lui. Grazie. Eh, sì, eh, eh, si sente? Ho riacceso il microfono, mi sentite bene? Eh, allora, eh, eh, guardo la, la stessa esperienza dalla, dal mio punto di vista, quindi da un'altra un prospettiva. Eh, eh, intanto perché l'antifascismo? Perché la memoria dell'antifascismo in, in Twitter? Quindi mh, aggiungo qualcosa per completare la genesi di questo tipo di lavoro. Io mi ero occupato di questo tema per, per, per ragioni di ricerca, mh, della memoria dell'antifascismo nell'Italia repubblicana, della storia della memoria, della storia della presenza dell'antifascismo nelle diverse fasi della storia repubblicana. Ed è un tema che... Eh, ciclicamente, ha sempre avuto una sua eh, relativa importanza all'interno del, del campo storiografico. Negli ultimi anni eh, un po' meno, ehm, è stato un, un tema un po' meno affollato, eh, salvo magari più recentemente, proprio in anni recentissimi, eh, avere una sua, come dire, nuova emergenza, sia fra gli storici e sia poi se volete un po' più, in un circuito più ampio che quello del discorso pubblico. Eh, più recentemente eh, la recrudescenza della, dei nazionalismi in Europa, eh, la riemergenza di fenomeni di razzismo, di neorazzismo, in Italia eh, un tornante politico eh, che, che ha visto l'ingresso della Lega Nord dentro le istituzioni nazionali, e, e la legittimazione anche eh, eh, dell'estrema destra in Italia Luca Traini di cui parlava prima Elena era stato candidato in una lista della Lega Nord ecco questi eventi negli ultimi in anni molto recenti quindi hanno sollecitato una ripresa di questa riflessione sull'antifascismo sulla sua presenza sulla sua legittimità ancora adesso eh, quale fondamento della Repubblica sulla sua attualità come parola chiave eh, e ci sono segnali diversi di, questa, di, di, di, questa, di questo nuovo interesse, diverse pubblicazioni di natura diversa. Tuttavia, in questa, in questa riflessione, eh, mi sembrava che mancasse eh, un'attenzione un nei confronti della presenza dell'antifascismo, o meno nei, nei social network. E, e guardando le cose che gli storici di professione avevano scritto su, su questo argomento, vale a dire la presenza dell'antifascismo nella discussione pubblica, in particolare nei social network, emergeva una fragilità impressionante. Una fragilità nel modo di, di affrontare ehm, quel mezzo, nel, nel modo di, di trattarlo come, ehm, eh, come fonte, eh, una, una, fregi, una fragilità notevole. Per cui mh, mi era venuta voglia di, di, di, di lavorarci sopra. E, mh, al tempo stesso però mi, mi sono reso conto che quella fragilità, eh, in parte la condividevo anche io, vale a dire era una, era una fragilità negli strumenti per riuscire a lavorare da storico nei social network per maneggiare nella, nella classificazione che faceva Serge Noiret all'inizio quel particolare campo eh, come, come una fonte, una possibile fonte per la ricerca storica per cui mh, avendo avuto già un'esperienza estremamente bella e proficua eh, di ricerca insieme a Elena Pavanna. Di, di, di, di interazione di, di, di lavoro comune di pratica di ricerca comune essendo lei una studiosa molto raffinata di non soltanto di, di, di social media ma di social network analysis quindi di uno strumento di lavoro di un metodo di lavoro ehm, mi, è, mi è venuta l'idea quindi di, eh, di, di provare a, a ragionare insieme su, su questo tema e ci è venuta quindi così la, la, la voglia di continuare questa esperienza di, di interazione comune. Quindi... Questa è, la, è, il, è il mio versante, ecco, sul come eh, arriviamo alla, a, questo, a questo argomento, la domanda, la, la domanda che si pone, che si pone un, uno storico. Eh, sulla, mh, voi, voi ci chiedevate giustamente le difficoltà di questo incontro, eh, di, questa, mh, di questa esperienza in comune, le una riflessione su, su, su, su questo tema, una tematizzazione. Ehm, è stata evocata più volte la parola interdisciplinarità. E, interdisciplinarità, eh, no, non ce lo dimentichiamo, eh, presuppone che, che ci siano delle discipline, alle spalle si dà l'interdisciplinarità proprio perché prima eh, esistono le discipline e, e le discipline esistono almeno in due stati, in due forme le discipline sono eh, contenitori istituzionalizzati che formano delle disposizioni scientifiche, la storia, la sociologia l'antropologia, almeno nelle scienze umane e sociali e, e, e formano delle comunità attraverso riti, attraverso eh, metodi di lavoro, attraverso contenitori in cui avviene la riflessione, ma poi le discipline esistono anche e soprattutto nella testa, nella testa di chi appartiene, di chi condivide queste discipline, attraverso l'incorporazione di modi di lavoro, di ritualità, di lessici, e, mh, e, queste, e queste discipline incorporate spesso sono il riflesso e non ce ne rendiamo neppure conto eh, di, di avere eh, incorporato eh, queste, questi modi di lavorare. Ce ne, ce ne rendiamo conto proprio quando magari ci confrontiamo con gli altri, con altre discipline, e lo facciamo nella pratica, perché voi sapete benissimo che l'interdisciplinarità è, è soprattutto una retorica, è um, più difficile che invece si, si, si traduca in una pratica di ricerca, in un'esperienza di ricerca. Quindi è stata e, e continua a essere estremamente bello: uh, è un'esperienza di straniamento, se, se, se volete, no? guardare il, il proprio il riflesso uh, disciplinare nello specchio di un'altra disciplina mentre si lavora insieme. Um, nel, nel lavoro sulle fonti, io devo dire che al di là di quello che diceva molto giustamente Elena, ehm, l'esperienza eh, è stata molto semplice, molto semplice. Ci sono punti di vista diversi ma, ma è stata molto semplice anche perché tutti e due per il modo di interpretare il nostro lavoro nei rispettivi campi disciplinari avevamo un'attenzione particolare nei confronti delle scale di analisi e, e quindi una, um, uno dei problemi che abbiamo condiviso era, uh, e su cui ci siamo trovati era uh, ragionare appunto su quale scala di analisi adottare per, per trattare i tweet. Come li guardiamo? Da quale distanza? E quindi abbiamo trovato molto semplicemente una, un punto di incontro nel modulare scale di analisi diverse, cioè nel trattare l'insieme dei tweet, nell'individuare poi invece dei gruppi intermedi di tweet accomunati da, da proprietà che avevano in comune legate all'antifascismo e poi nell'approfondire invece, nel guardare da vicino alcuni, alcuni tweet, studiandone studiando il contenuto, approfondendo i testi di, di questi tweet. Forse la difficoltà maggiore che abbiamo incontrato è nella comunicazione del lavoro, nella fase della restituzione pubblica dell'esperienza fatta. E, mh, difficoltà mh, di, di due tipi. C'è una difficoltà che secondo me abbiamo avuto nell'individuare il tipo di scrittura adatta, come mettere in forma un'esperienza di, di, di questo tipo? Eh, finora, eh, nella, nella comunicazione pubblica, noi, eh, al di là dell'esperienza di, di, di oggi, di questa giornata, eh, stiamo condividendo questa ricerca soltanto con altri specialisti, quindi dentro la comunità degli specialisti. E. e Mh, pur all'interno di questa comunità scientifica, quindi scegliere il tipo di formato non è semplice. Come scrivere? Quanto spazio dare alla riflessione quantitativa? Quanto spazio dare all'approfondimento invece dei, eh, dei lessici, del lessico, delle parole chiave e quant'altro? Ehm, L'altra difficoltà è sempre legata alle discipline che di nuovo tornano, perché voi sapete molto bene che le nostre comunità scientifiche eh, si servono di strumenti di comunicazione scientifica che sono soprattutto le riviste. E le riviste eh, riflettono la differenza fra le diverse discipline. E quindi individuare una, um, eh, una, um, una modalità di scrittura Uh, per un particolare formato di rivista non è stato semplicissimo. E anche scegliere la stessa rivista, uh, uh, uh, uh, scegliere um, sì, il, il, il, gli interlocutori con cui dialogare, considerando che il nostro lavoro era un lavoro sulla frontiera, sulla frontiera tra discipline diverse. Questo mi pare uno degli ostacoli maggiori che, che, abbiamo, che abbiamo incontrato. E, mh, per il resto, un'esperienza un molto positiva, ecco, molto, molto bella e, e, e che, sì, che, che consiglierei di ripetere. E che poi in fin dei conti, per tornare alla citazione di Berger che facevi tu prima, um, eh, eh, che dice che la storia è una scienza sociale e che, la, e che le scienze sociali sono anche storiche e che forse nel percorso di differenziazione delle discipline hanno, hanno, poco, uh, hanno, poco, hanno poco interagito fra di loro, ma che in realtà hanno, uh, hanno bisogno di... Di, di mettere in discussione differenze costruite eh, storicamente, ma che hanno poco senso per cogliere i fenomeni. Lo diceva Serge all'inizio dell'importanza dell dell'interdisciplinarità per un public historian, ma non soltanto, io direi per tutti noi, eh, per, per comprendere un mondo che è sempre più complicato, e che ha bisogno di, di, di sfarinare queste, queste barriere disciplinari che spesso ci allontanano dalla comprensione dei fenomeni eh, Grazie Andrea eh, ora passerei la palla eh, a Francesco e, e anche a Francesco chiediamo naturalmente di, di presentare diciamo così, un, un prodotto il suo prodotto eh, come dicevo prima si tratta di, di un sito di un sito sorto pochi mesi fa eh, che è animato da una sorta di militanza civile, culturale, che, e che si propone di costruire uno spazio di riflessione eh, tutt'altro che scontata, diciamo così, su alcune pagine della storia un po' eh, poco battute. Eh, tra, tra parentesi c'è anche con noi Claudio Ferlano, un nostro collega dell'ISIC, che è piuttosto attivo eh, sul sito negli, negli, ultimi, negli ultimi mesi. Eh, ti chiederei quindi di, di parlarci eh, del progetto, di come è nato della scelta di eh, utilizzare anche un, uno strumento un po' vecchio sia analizzato dal punto di vista dell'evoluzione dei media digitali e di come si sta eh, sviluppando questo, eh, questo progetto eh, portando magari anche il tuo punto di vista sulle, eh, sulle potenzialità e sui limiti eh, del digitale come per la divulgazione della ricerca storica. Sì, molto, molto volentieri. Grazie per l'invito, eh, grazie a tutte e a tutti, un saluto. Eh, è molto bello essere qui questa sera a parlare di un'esperienza eh, come quella di la storia tutta.org che in realtà è una risposta fattiva, eh, virtualmente concreta, chiamiamola così, a quella che... Eh, All'epoca fu un'emergenza di carattere pubblico, chiamiamolo in questo modo. Era il 5 febbraio del 2020, eh, sembra ormai millenni fa. E ehm, in occasione della Giornata del Ricordo, il 10 febbraio, in cui eh, una legge eh, ricorda e eh, istituisce il giorno in cui si ricordano i, le vittime italiane al confine orientale, il cosiddetto. Eh, L'amico storico Eric Gobetti, un esperto di confine orientale e di Balcani, venne invitato da una delle circoscrizioni di Torino a tenere una lezione eh, sui fatti eh, del 43-45 fino al 47, con poi il Trattato di pace. Eh, la cosa, eh, che colpì molti tra gli amici di Eric, in quella che in realtà, come molti di noi sanno, è la routine di storici che si occupano in particolare di fatti ehm, riguardanti la storia del Novecento che suscitano polemica pubblica in generale, ovvero quella di tenere delle conferenze ad anniversario. Ehm, in realtà vi fu da parte in particolare... Di un gruppo di estrema destra, il cui nome è ehm, auto, auto eh, dichiarantesi sì, Aliud eh, destra identitaria, la quale eh, lanciò una campagna per invitare a boicottare Eric e addirittura minacciando di eh, bloccare questo incontro pubblico eh, sulle foibe. Venne usato anche un lessico molto brutale. Eh, Eric venne definito un negazionista e un revisionista, termine che per gli storici sono. Eh, termini che per gli storici si sono rasoiate e che eh, di solito vengono eh, utilizzati accampati eh, in altri contesti che non quello della storia dell'antifascismo e della storia dei eh, regimi eh, del Novecento eh, in ambito balcanico, chiamiamolo così. E quindi venne firmato in, in tutta fretta, venne stilato e firmato un appello eh, per salvare questo modo eh, di... Eh, interagire con il pubblico attraverso un incontro eh, tra l'esperto e la platea e al contempo per ribadire una serie di eh, dati di fatto, ovvero che non è possibile usare come una clava, come delle clave degli argomenti di carattere storico per fare becera, eh, polemica, politica. Vennero definiti in questo appello i guardiani del presente, coloro i quali eh, senza avere una capacità storiografica e senza nemmeno avere la volontà di eh, argomentare eh, da un punto di vista storico le, le proprie posizioni urlavano al, eh, all'impossibilità di modificare il racconto e il racconto pubblico in particolare di una storia come quella eh, del confine orientale 43-47. L'appello eh, ebbe un grande successo, venne firmato da eh, centinaia di persone, in particolar modo storici, e la cosa colpì eh, chi lo aveva ideato, eh, noi eh, amici di Eric, tutti, tutti il, il grande demurgo della storia di Carlo Grecia, il quale eh, come un, uno sprone eh, raccolse eh, in maniera molto attenta queste adesioni, e poi queste adesioni, questo dibattito pubblico, eh, fortunatamente permise Eric di portare avanti la sua presentazione in occasione del giorno del ricordo. Però il punto eh, rimase, la in bocca rimase da parte di chi si era mobilitato, ovvero l'idea che eh, ad un certo punto, sono cioè io, sento delle interferenze, sono io? Ah, perfetto, Scusate. Ad un certo punto si rilevò necessario raccogliere questa spinta, chiamiamola proprio emotiva, da parte di persone che si occupano eh, per lavoro e di storia e, e anche questa necessità. Eh, prima il professor Moret eh, citava un bel hashtag, We Want More History. Eh, noi abbiamo adottato un hashtag simile, la storia tutta, raccontiamo la storia, raccontiamola tutta. Prima, nella sua presentazione, il professor Moret aveva fatto vedere un quadro molto grande in cui... Eh, una persona con uno smartphone prendeva solo un pezzetto di questo quadro inquadrandolo. Personalmente mi è sembrata una metafora incredibile di quello che sta succedendo a determinati fatti, in particolare, io parlo della storia italiana, per quanto riguarda la storia del fascismo italiano e del post-fascismo italiano, ci sono queste... Ehm, Prese eh, di posizione eh, così circoscritte attorno a tematiche storiche e, e si trattano tematiche storiche senza metodologia, metodologia di carattere storiografico, ad esempio, su tutti è proprio quello delle foibe, parlare di, di tra l'altro di questo che fu un eh, episodio eh, atroce di eh, violenza bellica tra il 43 e il 45, già denominandolo con, con il luogo in cui avvenne, quindi portando con sé dei significati altri e strumentalizzando senza spiegare quella che è la vicenda di eh, qualche migliaio di italiani che per diverse ragioni eh, finirono vittime della violenza di guerra, staccando per esempio questo... Eh, Settore, questo tassello della storia degli anni 40, eh, da quello che è l'occupazione italiana dei Balcani, da quella che è la lunga eh, guerra di posizione, il lungo eh, sfregamento e la lunga, il lungo odio etnico che parte addirittura dalla metà dell'Ottocento in quei luoghi. Ecco, eh, da parte di chi della storia ha fatto una professione, questo modo di affrontare gli argomenti. Era sembrato non solo inadeguato, ma pericoloso e fuorviante. E allora abbiamo deciso di fare, giustamente, eh, Maurizio ricorda il fatto che eh, non è il più innovativo dei mezzi digitali, quello che abbiamo scelto, però diciamo che è stato il più veloce, anche perché c'era una certa urgenza di mettere eh, in chiaro determinati passaggi. Quello del blog, che poi è diventato un, eh, un sito vero e proprio e che si snoda attraverso varie tematiche. Quando il sito venne lanciato, venne crea, vennero create varie eh, diciamo, cartelle entro cui inserire quelli che erano gli articoli che mano a mano arrivavano da parte eh, di storici di professione, da parte di appassionati di public history soprattutto, eh, abbiamo diviso il sito in distorsioni, rimozioni, scorci, stereotipi e incroci, che sono... Delle parole che dovrebbero significare degli hashtag a sé stanti per chiarire qual è la funzione degli articoli raccolti all'interno del sito. Una delle cose eh, dal mio punto di vista più interessanti è che, eh, dal mio punto di vista come formatore, eh, lo specifico, io faccio parte di un'associazione Deina che principalmente si occupa di viaggi di memoria in tutta Europa e che fa quindi della eh, divulgazione formativa attraverso la strumentalità della fattualità storica, eh, il, la, diciamo, la noce di lavoro da cui partire per la costruzione di una consapevolezza riguardo al presente. Ecco, quello che ha colpito tutti noi sono i dati lusinghieri che sono arrivati eh, riguardo la visione di quello che è eh, il prodotto che noi in questo momento stiamo lanciando sul web e l'interesse per i vari pezzetti e capitoli eh, di storia e di storie che noi eh, mandiamo avanti e portiamo avanti all'interno eh, del sito si va dal Thanksgiving al centenario di Gianni Rodari si va dalla eredità della memoria comunista nella DDR fino al Mayflower abbiamo diciamo in qualche modo tentato di aprire quella che è la scatola degli argomenti eh, che sono sul web e che stanno in particolar modo sui social chiunque frequenti ahimè io lo faccio anche se non dovrei facebook e altri social media sa che la parte del leone all'interno di quello che è la vulgata riguardante il chiacchierio storico e non la produzione storica riguarda in particolare gli argomenti eh, che stanno attorno agli anni 20 40 del novecento e in particolare in Italia si fa molta vulgata riguardante il fascismo diciamo anche in maniera strumentale e deteriore. Io Avrei, Potrei parlare ore del, di questo bello strumento eh, che tra l'altro ha una caratteristica, è extra accademico, nel senso è costruito in base alla possibilità di interventi che ehm, abbiano la loro forza solo, si fa per dire, all'interno della costruzione metodologica di quanto si racconta e quanto si dice. Non è una rivista eh, come ce ne sono, e per fortuna ce ne sono, che trattano a livello accademico diciamo, determinati argomenti e determinate teorie. È un, vuole essere, tenta, vuole tentare di essere una finestra aperta su quelli che sono gli argomenti e, e i modi per trattare il presente e devo dire che attualmente il, eh, il modo in cui la storia tutta sta lavorando, il modo in cui l'hashtag, per esempio, la storia tutta, sta girando eh, sui, in internet, eh, sta dando dei risultati davvero lusinghieri. Ma mi fermo qui perché ho un sacco di domande per gli altri ospiti, a dire la verità. Sì, non sei solo ad avere un sacco di domande, eh, Sara, procedo io con una, provo con una doppia domanda, eh, una doppia domanda ad Andrea eh, e a Francesco. Eh, abbiamo visto che la storia scritta sul, sui social e, sui web, e sul web spesso è scritta da non storici eh, professionisti, non storici accademici. E quindi m, da un lato la domanda che, che pongo magari ad Andrea è quali spazi, diciamo così, non presidiati dalla storiografia ufficiale va a colmare questa storia scritta dai non addetti ai lavori, dagli appassionati, eh, da chi appunto non si occupa eh, professionalmente di storia. E, e l'altra faccia della medaglia, eh, diciamo così, è legata invece alla presenza degli storici professionisti, degli storici accademici eh, sul web e in particolare eh, sui, sui social. E quindi la domanda eh, che rivolgo invece a Francesco è eh, legata a quale uso fanno, diciamo così, gli storici eh, degli, strumenti degli strumenti digitali. Perché in generale, diciamo, forse è solo una mia... Eh, impressione mi sembra di, di poter dire che mh, se togliamo magari alcuni casi abbastanza eclatanti e forse bizzarri come quello di Alessandro Barbero che negli ultimi anni è diventato una vera, una vera star forse anche suo malgrado non lo so, eh, dei social con decine di migliaia di eh, di seguaci e di follower, eh, ecco, al di là di questi casi eh, un po' isolati, mi sembra di poter dire che in generale lo storico accademico non, non utilizza eh, realmente i social come parte integrante del proprio, del proprio orizzonte comunicativo e della propria professione. E quindi la domanda è un po' questa, come, come viene abitato lo spazio digitale eh, da parte del, degli storici eh, di, di professione? comincio io Francesco grazie e, ma dunque la, la, la domanda che, che, che mi poni è molto vasta è complessa è, è, è difficile al di là della retorica è difficile rispondere e, anche perché giustamente Serge Noè diceva all'inizio che ciascuna Um, social network ha dei codici delle regole di funzionamento distinti e che hanno quindi effetti diversi sulla presenza della storia al loro interno e, e più in generale non so, io penso che mh, eh, benché noi, noi come sapete benissimo tutti, noi viviamo un'epoca in cui ehm, L'articolazione La, del, del rapporto fra il presente, il passato e il futuro ormai da circa 20, 25, 30 anni molto schiacciata sul presente, e, che si è mangiato sia l'aspettativa di, di cambiamento, l'orizzonte futuro, ma in parte anche il passato, se non come... Eh, come una frequentazione turistica almeno è molto evidente la differenza fino a 30 40 anni fa quando invece il passato eh, era, era uno strumento anche di la conoscenza del passato di di formazione del cittadino del militante politico aveva una sua legittimazione dentro i partiti politici e mh, probabilmente perché era collegato appunto ad un orizzonte di trasformazione si proiettava verso il futuro. Oggi facciamo tutti l'esperienza invece di questa compressione sul, sul presente. Detto ciò però, eh, quindi, mh, eh, si potrebbe pensare che nei social network la storia sia poco presente, e invece è un tripudio, di, è un trionfo di, come dire, di tracce di storia di tracce di storia che, hanno, che sono disseminate in formati e forme le, le, le più diverse, e, e quindi è estremamente pertinente l'intervento di, di Serge Noiré eh, all'inizio. Quindi è pieno, è pieno di, di tracce di storia, è pieno di interventi sul passato, fatti da non, da, da non professionisti. Guardate, questo è un fenomeno non nuovo, quello dell'uso dell pubblico, del passato e della storia all'interno dei mezzi di comunicazione eh, c'è da, da diversi decenni, assume delle forme diverse nei, nei, nei social network, ma è un fenomeno non nuovo che secondo me è sbagliato demonizzare, vale a dire che sarebbe appunto del tutto errato eh, e, ancorché inutile pensare appunto che gli storici professionisti eh, possano, come dire, civilizzare quello spazio, oppure eh, non debbano misurarsi con esso. Insomma, è un fenomeno che esiste, con cui bisogna, bisogna misurarsi. Ecco, io penso che la risposta, eh, perché evidentemente c'è un, un, un bisogno a cui eh, questi, questi spazi, eh, offrono delle risposte. Io penso che il modo migliore sia proprio quello di cercare di colmare, da parte di, di chi si occupa professionalmente di storia, sia quello di eh, cercare di colmare i deficit di, di capacità di intervento. Eh, di nuovo, la mia esperienza personale, eh, e, e la riflessione di Sergio Gionari all'inizio quando diceva bisogna formare bisogna formare delle figure professionali che si muovono sulla frontiera fra storia e social network sia la risposta noi purtroppo su, su questo versante, che è quello della formazione di, di queste figure professionali, ehm, siamo ancora un po' indietro. C'è quasi una pigrizia da parte della... Ehm, della, de, degli storici di professione nel, nell'entrare in questo, in, questo, in questo campo, cioè quasi un attrito fra la, la, propria, ehm, la, la propria formazione, il proprio come dire, territorio di comfort, il loro modo di lavorare e questi invece, e questi spazi specifici che hanno regole, codici, modalità di funzionamento proprie, e invece ehm, mi pare una delle, un, uno dei modi per, per reagire. Quindi, prendere confidenza, formare eh, delle, delle, delle professionalità che siano capaci di intervenire, di maneggiare questi, questi, questi media e, e, che entrino, e che entrino e che contendano eh, la costruzione del senso comune storico di massa eh, lì dentro, eh, con gli stessi codici, con delle buone pratiche, si direbbe, che mi pare un po' quello che Francesco Filippi sta cercando di fare in modo estremamente meritorio e, e fine. Quindi la sua esperienza è molto importante. Io, io mi ritrovo con questo mh, grande complimento di cui ringrazio che ehm, addolcisce un po' la, la pillola avvelenata che mi ha lanciato Maurizio prima, perché parlare di come colleghi storici eh, usino i, i social media eh, i, in qualche modo temo che mi farà litigare con qualcuno eh, partirei più, più indietro nella questione prima di di entrare nelle pagine nelle bacheche facebook eh, in particolare di eh, colleghi e anche amici purtroppo eh, in generale la storia è, è un argomento che interessa moltissimo al pubblico generalista. Ehm, sfogliavo le classifiche dei libri più venduti della settimana in saggistica in Italia, tutti voi che state ascoltando sapete che la saggistica così definita nelle classifiche eh, dei libri è qualcosa di molto vasto, in cui entra un bel po', un bel po di roba, però eh, tra i titoli di saggistica più venduti, tra i bestseller più venduti, ci sono molti, moltissimi eh, libri che in, che in qualche modo stanno all'interno della, della galassia della storiografia, o meglio, di argomento storico. Però eh, bisogna anche notare che eh, storici amici e colleghi sanno benissimo che ehm, chi in Italia eh, vende scrivendo di storia, per lo più, eh, non è storico di professione. La categoria dei giornalisti in Italia è una eh, grande dispensatrice e divulgatrice di libri che hanno al centro degli argomenti storici ma che forse ogni tanto eh, peccano di eh, scarsa metodologia, perché ricordiamoci che tra le tante altre cose la storia è una scienza che richiede della metodologia che va applicata eh, all'interno di determinati canoni. Ehm, però questo lo metto come punto basilare della questione perché ehm, vorrei sgombrare il campo da un dubbio, non è vero che, alla che la gente non legge più di storia, è molto vero che legge eh, delle cose che ritiene siano storia ma che hanno altri... Strutture afferenze. Quindi c'è molto interesse eh, nei riguardi della storia e come eh, giustamente Andrea citava prima, l'interesse si, si vede, si nota spalpa anche eh, sul web. Eh, non solo il, eh, nei social media che io definisco in maniera un po' ruvida, per vecchi: cioè Facebook, eh, ma anche in eh, media più eh, frequentati dai giovani. Io su Instagram eh, seguo con, con molto piacere e con molta ironia intere pagine che si occupano di storia attraverso i meme, che sono eh, queste figurine eh, ironiche per lo più accompagnate da testi ironici che in realtà hanno una forte capacità di comunicazione storica e storiografica e, e che dovrebbero che stanno entrando nel regime di comunicazione anche della cosiddetta storiografia professionale e che per fortuna vengono visti nelle loro potenzialità, cioè quelle di eh, specie di pittogrammi che emozionalmente riescono a interessare su tutti. Eh, mi spiace un po' che sia presente perché eh, citarlo sembra piaggeria, il professor Emanuele Kurzel all'interno dei suoi corsi di storia medievale ha inserito i meme come un pezzo, uno spezzone di capacità. Eh, quanto meno mnemonica e di confronto utile col tema storico. Per quanto riguarda invece il modo in cui, da semplici fruitori, non si è mai un semplice fruitore eh, del, del web, eh, la dottoressa Pavan potrà confermarlo, non si è mai neutri, non si è mai eh, incapaci di svestirsi da determinati ruoli. Però da utenti di luoghi come Facebook, devo dire che gli storici in generale eh, hanno delle difficoltà di comunicazione. Prima seguivo con, con interesse il, il dibattito sul rapporto tra storici e sociologi, eh, però chiunque abbia frequentato anche per breve tempo un dipartimento di studi storici qualsiasi sa benissimo che eh, gli storici non solo odiano i sociologi e gli scienziati sociali in generale ma, ma, ma anche tra contemporaneisti e modernisti non corre buon sangue anche tra, tra, tra medievisti e, e, e storici di storia antica no, non ci si può vedere parafrasando una fantastica battuta del giardiniere Willy dei Simpson maledetti storici hanno rovinato la storia al di là della battuta, eh, quello dello storico con ogni probabilità è un lavoro che porta giustamente a un'iper-specificazione e a un'iper-preparazione nei confronti della materia. E, e questo in subordine dà anche giustamente un certo orgoglio di categoria a chi lavora in ambiente di carattere storiografico. Però abbastanza spesso, e eh, sui social si vede, eh, ogni tanto sfugge la capacità di intersecare la, il fatto che raccontare di storia sia anche in qualche modo raccontare una storia, ovvero passare in quel mare magnum di capacità comunicativa che dal mio punto di vista è necessaria per fare quella che ehm, in maniera molto interessante in italiano è ancora una parola de deteriore, e cioè fare divulgazione. Si parlava di, di, di storici engagé prima eh, io gramscianamente credo nella eh, responsabilità utile degli storici e in generale degli scienziati, delle scienze umane e scienziati sociali nel, nel eh, compromettersi, nel rendere utile il proprio lavoro agli altri. E eh, una delle caratteristiche che secondo me è, è necessario far entrare con preponderanza. Eh, nei Dipartimenti di Studi Storici è proprio una preparazione nel concepire come comunicare ciò che si sa, che è credo il fondamento di tutto eh, quello di cui stiamo tirando eh, le somme questa sera. Se vogliamo eh, fare un flash nello specifico e citare un nome e un cognome, Alessandro Barbero è un fenomeno, nel senso analitico vero del termine, ovvero è uno storico di professione eh, che insegna storia all'università e che eh, per una serie di punti di vista è riuscito a spezzare quella quarta parete e a entrare in un dialogo diretto con eh, milioni di persone che lo seguono attraverso tutti i media. Barbero eh, è una di quelle figure che io ho trovato in vari modi, in vari momenti, ehm, anche in parodia, per carità, però è comunque indice di, ehm, di diffusione in tutti i social, permettetemi, in tutte le app che ho sul cellulare, Facebook, Instagram, TikTok, ma anche Spotify, i suoi, i suoi podcast eh, gratuiti sono un, un ottimo modo che molti trovano per passare il tempo. Ora, che questo sia il giusto modo di fare comunicazione eh, storica, ehm, lo lascio diciamo, a quelli che analizzeranno l'impatto della figura di Barbero e di quelli che come lui fanno storia a livello divulgativo in maniera efficace. Di sicuro, se non è il modo di fare divulgazione, è un modo di fare divulgazione che, nonostante tutto, sta facendo molto bene alla categoria degli storici e delle storiche in generale. Da un lato perché a livello imitativo si riesce eh, a notare che i molti provano a rendersi più fruibili e tanti altri stanno scoprendo una cosa eh, interessante tra cui io in primis eh, e lo ammetto la mia formazione di carattere storico non è non ha le stesse basi per ovvi motivi di quella della gran parte delle persone a cui vorrei rivolgermi e quindi da questo punto di vista io ritengo che la soluzione preferibile senza voler trascinare per i capelli i colleghi fuori dai dipartimenti sarebbe la costruzione la costituzione di figure intermedie, chiamiamole così, che accompagnino eh, la ricerca storica di vaglia, di valore che si fa per fortuna ancora molto bene nelle università italiane ed europee ad una capacità di sintesi, semplificazione ma non in maniera deteriore, non per perdere pezzi ma per renderli più... Digeribili anche ad una gran parte di società perché eh, ce lo dobbiamo dire con franchezza c'è molto bisogno di storia. We want more history ancora una volta eh, nella nostra società eh, italiana ma io oserei dire europea. Eh, io sono felice che la chat sia diventata un luogo in cui ci si stanno scambiando informazioni, bibliografiche, gruppi di ricerca, eccetera. E, e prima di lasciare anche un attimo lo spazio a chi vuole intervenire per chiedere qualcosa in chat, volevo eh, chiedere una cosa ad Elena Pavan, che è un po'... Il nostro punto di vista esterno è prezioso questa sera, perché eh, cioè, quanto questo dibattito che, che, che stiamo facendo, che abbiamo provato a fare è specifico di una disciplina come la storia quanto l, l, la riflessione sull'autorità e chi ha l'autorità di dire eh, sul web è specifico eh, della disciplina storica e quanto invece fa parte di un discorso più ampio l'altra sera ci siamo incontrati naturalmente per eh, capire di cosa potevamo parlare stasera e tu a un certo punto ci cioè, hai cioè, rimasti tutti a posto e ci cioè, hai detto due o tre cose e cioè, ok funziona così e noi abbiamo detto ok perfetto quindi ti chiedo di fare la stessa cosa stasera e eh, non lo so perché era un po' estemporanea quella... <ride> come si dice viene bene quando non lo prepari quindi eh, grazie allora in realtà la domanda è un po' difficile nel senso che io non appunto è abbastanza chiaro che non sono un'interna al campo, quindi non so dire se, mh, se questa cosa è, è tipica degli storici. Io credo che il modo in cui viene declinata in, questo, in questa discussione che state, che state eh, facendo, Filippo e, e Andrea, è, è tipico degli storici perché è una pratica di autoriflessione sulla vostra... Eh, comunità disciplinare che si specchia come diceva Andrea prima no? eh, anche magari dentro ad altre, eh, ad altre discipline eh, non credo che però queste difficoltà siano tipiche solo di questa disciplina questo, questo no io penso che in realtà siano eh, un po' il riflesso di, di, di, eh, di, di, del fatto che diciamo, questi strumenti sono abbastanza trasversali e si offrono nella stessa Maniera a tutti e a tutte. Nella nostra vita privata, nel nostro ruolo pubblico, quando, quando lavoriamo da storici, da storiche o da sociologi e sociologi, e quando siamo eh, semplicemente Elena, Francesco, Andrea, Sara e così via. No? Io ehm, ho l'impressione che mh, Filippo diceva un attimo fa: eh, c'è un grosso problema del come eh, ha, ha detto esattamente come comunicare quello che si sa, no? Allora, io penso che, indietro, che, che questo come ha dietro un aspetto che noi non prendiamo in considerazione. Allora, quando noi parliamo di comunicazione digitale, guardiamo molto alla performance di chi, di chi si espone, no? di chi parla, e qui il punto è, in teoria qui possiamo parlare tutti e tutte, possiamo dire esattamente quello che ci passa per la testa, perché c'è libertà di pensiero libertà di espressione, no? Quindi, visto che possiamo farlo tutte e tutti e non c'è più un vincolo all'ingresso, diciamo il come no, della nostra performance diventa un po' la cifra di quanta autorità possiamo avere. E poi ovviamente quando entriamo in questa sfera non ci entriamo. Ehm, nudi e nude ci entriamo con eh, la reputazione o, o, o con le nostre capacità ci entriamo come soggettività complesse no a volte eh, portandoci dietro magari nel caso delle personalità pubbliche anche un'autorità che viene da altrove quindi già la prima cosa da pensare diciamo così da sfatare è, è un po' questa idea che siccome tutte e tutti siamo dentro lo stesso spazio eh, e siamo tutti tutte e tutte uguali, mm, questa, questa cosa non, non è vera, no? E, però non siamo neanche tutte e tutte uguali perché dipende proprio da come ce la giochiamo e come ce la giochiamo però non è solo come ci comportiamo ma è anche quanta consapevolezza abbiamo di, di come si sviluppano le interazioni dentro a questi spazi questi spazi sono caratterizzati da quella che si chiama una materialità che è concreta funzionano con certi meccanismi, Twitter ha le mention, i retweets, i replies, Instagram ha in non permette il repost. Quelle che noi compiamo come azioni quotidiane, in realtà eh, fanno, diventano parte integrante no, del, diciamo, de, de, del modo in cui ci esprimiamo. E tante volte il fatto che proprio non si dà attenzione alla piattaforma, Oppure per, conver per conversa c'è cioè, tutta colpa di Facebook, però lo si reifica in qualche maniera togliendogli proprio questa, questa, questa, questa natura tecnica che gli appartiene, no? E che è uguale, uguale, questa sì è uguale per tutte e per tutti, no? Però se noi non diamo attenzione al fatto che al netto, diciamo, di tante differenze personali, noi abbiamo tutte le stesse possibilità e che però queste possibilità non sono soltanto, diciamo... Eh, trampolini dai quali saltare ma in qualche modo ci costringono no? noi dobbiamo fare attenzione a queste funzionalità e a come queste funzionalità per esempio orientano come si diceva prima tutto il discorso verso il presente e, e, e quindi questo per la storia crea mh, diciamo una sfida abbastanza particolare perché crea un cortocircuito temporale proprio sull'elemento del tempo perché prende Diciamo, tracce di memoria come si diceva prima ovunque in qualsiasi piattaforma in tante sfaccettature diverse e lo sradica da questa da, dalla profondità temporale che ha e, e questo succede un po diciamo un po dappertutto ma secondo me nel campo della storia della riflessione storiografica ha, ha delle implicazioni molto molto diciamo così dra drammatiche dall'altra parte Oltre al come si comunica quello che si sa e quindi anche come si usano queste piattaforme, le si conosce e, e si riconosce che anche chi ci ascolta è strutturato dentro uno spazio tecnologico. I pubblici non sono soltanto adesso chi ascolta e non sono semplicemente un insieme di persone collegate insieme in rete. Il pubblico eredita letteralmente le caratteristiche della piattaforma. Il pubblico cerca attivamente, fa scalare i contenuti, eh, contribuisce esso stesso a creare una memoria, diciamo salvando, ripostando, ritrasmettendo. Questo non è solo un pubblico attivo, questo è un pubblico sociomateriale che funziona, diciamo collettivamente, facendo parte di se stesso le funzioni della piattaforma. Tutto questo non si può ignorare, quando lo si ignora, mh, solitamente diciamo si creano de de delle difficoltà e delle performance non efficaci oltre a questo mi premerebbe di dire che oltre al come si comunica quello che si sa io penso che conti anche perché si comunica quello che si sa e questo penso che non sia un problema che affligge soltanto gli storici e le storiche ma che eh, affliga prima di tutto gli accademici e le, le accademiche, ma, è, ma che affliga un po' in realtà tutti, tutti e tutte quelle che decidono di fare un passo per rendersi pubblici in queste piattaforme. Allora, queste piattaforme tecnicamente da un punto di vista comunicativo, noi le abbiamo definite noi, scusate, mi sono adesso appropriata di una cosa. Eh, Castells le ha definite, Manuel Castells, un sociologo spagnolo che conoscerete senz'altro, piattaforme di mass self communication, vuol dire comunicazione di massa del sé. Allora, perché tutto parte da noi e raggiunge una molteplicità di altri, questa famosa comunicazione da molti a molti, no? Il. il Fa di noi il centro dei nostri flussi comunicativi. Ci sono tantissime teorie che hanno riflettuto su, diciamo, eh, il ruolo centrale dell'individuo, no? L'individualismo in rete, la mass self communication e così via. Ebbene, è, il fatto che siamo sempre noi il punto di partenza di tutto diventa sfidante, no? Perché allora. Eh, Dobbiamo partire da noi e al contempo dobbiamo creare una risorsa collettiva, come per esempio condividendo conoscenza storica e profondità storica e memoria in un certo modo. E qui però, secondo me, si, come posso dire, ca casca un po' l'agio, perché in questo partire da noi, che è quello che diciamo, tipicamente si associa a questa idea del narcisismo, no? ci possono essere due strade possibili visto che comunque dobbiamo partire da noi, o di questo noi facciamo, cioè del nostro io, della nostra performance, noi facciamo parte di uno, la, ne, la rendiamo parte di uno sforzo collettivo, e allora si va verso quello che è stato chiamato eh, narcisismo civico, no? E noi ci mostriamo parte di movimenti, ci mostriamo parte di processi eh, di cambiamento, ci, ci mostriamo, diciamo, attivi, attive, no? Lo facciamo sempre quando veniamo bene, nel senso di tutte le fotografie delle manifestazioni dove andiamo, mettiamo sempre dove, quelle dove siamo venuti bene, con la bella faccia, il selfie fatto bene, con la bandiera giusta, insomma, no? è narcisismo in fondo, in fondo. Ma attraverso diciamo, il proporsi in maniera narcisistica si veicola diciamo, un percorso altro, no? che ha uno sfondo collettivo. E questo è un modo, se volete, generoso di essere narcisisti. Dall'altra parte c'è una declinazione che Gert Loving ha chiamato narcisismo incorreggibile, che è quella più diciamo, eh, autoreferenziale di nuovo. E qua gli accademici e le accademiche hanno mh, molto su cui riflettere, perché quando noi facciamo divulgazione, mh, che cosa facciamo? Mostriamo che sappiamo, che sappiamo più degli altri o cerchiamo di far capire, cerchiamo di coinvolgere? Di costruire conoscenza collettivamente e guardate secondo me questo non è così banale I, innanzitutto mi, mi, mi viene anche da specificare il fatto che questo discorso non vuole essere un discorso normativo perché non si può dire a priori se una performance è un narcisismo civico se è un narcisismo incorreggibile non c'è un giudizio di valore eh, e soprattutto non c'è nessuno che ha l'autorità di, di, di leggere nelle intenzioni delle cose no? Le valutazioni delle performance devono essere fatte in maniera sistematica e anche con una grande onestà, secondo me, intellettuale. Dopodiché lo stiamo vedendo un po' tutti i giorni, eh, anche fuori dal campo della storia, per esempio nel campo della virologia, riflettevamo l'altra sera, no? Eh, io voglio mostrare che so e che so più degli altri e questa però è un'istanza di validazione mia e... E quando io dentro a un meccanismo che è di pubblico in rete prendo una grande collettività e la strumentalizzo per il mio ego, e in qualche modo storpio proprio la natura reticolare, collettiva, distribuita di questi strumenti. Voglio che diventino il grande specchio nel quale mi rifletto. E secondo me questa cosa qua, diciamo, se la prendete, la e la applicate diciamo in qualsiasi contesto in cui la leggete, la storia, la sociologia, l'università, eh, la politica, la virologia, che, i gattini, tutto quello che volete, secondo me funziona. E funziona per, per un motivo molto semplice, perché sempre dentro a questi ragionamenti qua ci sono queste piattaforme che sono fatte così e sono fatte così in ogni contesto. Quindi da una parte c'è diciamo una struttura che è una struttura molto potente ed è anche una struttura di potere e dentro però ci siamo noi e come ci orientiamo e come ci lasciamo condizionare da, questa, da queste strutture no? o le, le possiamo slargare no? le possiamo sbrecciare oppure possiamo diciamo, farci forza noi con grandi muscoli sollevarci e far vedere che siamo più forti di tutti, io penso che Molto sa, sembra, è banale. Mi rendo conto, però a volte nella semplicità, del, come si dice, de, de, de, anche delle visioni un po' metaforiche, forse anche un, un po' banalizzanti, così c'è la semplicità delle, delle grandi scelte cui, davanti alle quali siamo. E... ecco, basta. Sara, eh, l'avevo eh. detto che rimetteva tutto a posto. Sì, sì, ha rimesso tutto poi. Chiudere sui gattini direi che, che è assolutamente <ride> il modo migliore per dare senso a questa nostra riflessione.